Ciao ragazzi, ancora benvenuti in una nuova avventura dell'RC RC Sotto il video trovate il link per acquistarle. Ciao e al prossimo video da Bruno Nazareno.